Grazie Presidente, vorrei dire anch'io qualche parola su questo bilancio di previsione. Eh, nel 2018 per eh, la prima volta eh, è possibile programmare interventi nello sport grazie ai due nuovi regolamenti che sono stati approvati a marzo e ad aprile di quest'anno. E, e che rendono possibile non solo la programmazione da parte del, del pubblico, quindi gli interventi finanziati dal Comune di Roma, ma anche gli interventi che sono finanziati da, dai fondi dei privati. E mi riferisco in particolare alle 33 procedure che sono state attivate e che entro metà del 2019 daranno luogo a 33 delibere per la rideterminazione della durata delle concessioni legate proprio a investimenti realizzati da privati. Mi riferisco, mi riferisco poi almeno a una decina di progetti che sono stati assegnati con bando e che grazie a una pianificazione economico-finanziaria verranno contrattualizzati e, e daranno luogo anche in questo caso a delle nuove eh, concessioni. E mi riferisco in particolare anche ai primi due progetti di partenariato pubblico-privato che sono stati presentati nel corso di questi mesi e che sono in fase di lavorazione in, questo, in queste settimane presso gli uffici. E mi riferisco infine anche agli eh, interventi realizzati eh, quello ad esempio molto importante presso lo stadio Paolo Rosi dove eh, dopo un'attesa di almeno dieci anni è stato realizzato un intervento anche in questo caso grazie alla compartecipazione dei, di fondi privati in questo caso della federazione e, e insomma quindi il, il 2018 è stato molto positivo e la programmazione per il prossimo triennio lo è altrettanto tutto ciò che riguarda ad esempio la promozione sportiva è stata confermata, quindi il sostegno ai piccoli e grandi eventi sportivi che vengono appunto giudicati tramite dei bandi pubblici vengono confermati. E viene confermato lo stanziamento per la manutenzione ordinaria degli impianti nonché tutte le risorse necessarie per il, la manutenzione del verde all'interno degli impianti oppure la guardiania e, e tutte le attività che sono state messe finalmente a regime nel corso di questi due anni e nell'anno prossimo proseguiranno. E un'attenzione particolare al lavoro che è stato effettuato eh, per, per le valestre scolastiche, un lavoro che è stato effettuato partito da luglio, a luglio di quest'anno insieme eh, a, a tutti i municipi e che ha dato, eh, un, eh, sta dando luogo a un risultato molto importante eh, in quanto per la prima volta il um, per la prima volta da tempo in memore Roma Capitale investe non solo nella manutenzione ordinaria di queste strutture, le palestre scolastiche, ma anche in manutenzione straordinaria. Eh, nel 2017 e nel 2018 sono stati effettuati interventi in 30 palestre, 15 nel 2017 e 15 nel 2018, una in ogni municipio. Nel prossimo anno, il prossimo anno saranno molte di più. E stiamo vedendo proprio in queste settimane concludersi i lavori che avevamo programmato l'anno scorso. Giovedì scorso siamo stati con la sindaca all'inaugurazione di una palestra in quinto municipio. E... Questa settimana siamo stati in un'altra palestra in secondo municipio e abbiamo visto quanto questi interventi, seppur piccoli dal, dal punto di vista eh, economico, ogni, ogni intervento ha una media di 35-40 mila euro di spesa, dà però dei risultati molto importanti. Questi sono luoghi infatti che vengono frequentati di mattina dai, dai bambini, da bambini del, delle scuole elementari o medie, e poi il pomeriggio e la sera dagli adulti. E, ecco, abbiamo visto proprio in questi giorni l'entusiasmo di chi frequenta queste palestre nel vedere rinascere dei luoghi che, che, che avevano trovato che ormai erano abituati a, a vedere eh, poco, come dire, poco ospitali, eh, bui, tristi, e adesso finalmente si ritrovano invece delle palestre con dei colori allegri e anche quelli che sono, sembrano dei dettagli in realtà sono importanti e rendono molto più piacevole le attività che, che si svolge a scuola e quindi vorrei eh, sottolineare ecco, il, eh, con, eh, davvero con soddisfazione il, il risultato che, che ci accengiamo ad, ad ottenere e che segna un'importantissima inversione eh, di tendenza in quello che è sempre stato l'approccio eh, politico al, um, allo sport che in passato è sempre stato visto come il, uno strumento per, per fare cassa, in questi due anni eh, in, in commissione abbiamo ascoltato tantissime volte le, le giuste lamentele da parte di, di associazioni che magari si devono occupare di piccoli interventi, devono sostenere delle spese per, per dei luoghi che, che, erano, che erano trasandati e, e invece ecco, finalmente l'amministrazione decide per la prima volta di, di, di investire di più di quanto non sia l'entrata eh, derivante dalla riscossione dei canoni di concessione, appunto perché il, lo sport non è un, uno strumento, per fare casta, ma è un servizio attraverso il quale è necessario migliorare la qualità della vita dei cittadini, siano essi i più piccoli, quindi il, eh, i bambini che frequentano le scuole elementari, sia appunto i più grandi e, e quelli molto più grandi perché, ad esempio, sempre nelle palestre scolastiche di sera si, si fanno attività eh, di ginnastica dolce oppure anche balli di gruppo che vengono anche frequentati da, da, da, da, da adulti e da anziani. E, quindi chiudo ecco, il, il mio intervento ringraziando anche la eh, Giunta per, per l'attenzione eh, che, che ha dimostrato in, in questa tematica e, e sono, sono ansioso di andare ad approvare nei prossimi giorni questo bilancio che segnerà una, una svolta positiva anche per lo sport oltre a tutto quello che abbiamo sentito in precedenza ad esempio la, la mobilità, gli interventi sulle strade, sul, eh, ho visto anche del, degli interventi molto positivi per l'edilizia scolastica sempre nel, nelle ultime eh, variazioni che, che si stanno apportando al bilancio e quindi eh, ringrazio eh, la Giunta ecco, per, per il lavoro attento che, che, ha, che ha portato avanti e, e non vedo l'ora di, di votare e di approvare questo bilancio. Grazie.